Grazie Presidente. Premesso che il cromo è un metallo presente, eh, pesante presente in natura, in vari stati di ossidazione, gli stati di ossidazione più comuni del cromo sono il cromo 2, il cromo 3 e il cromo 6, di cui il cromo trivalente è il più stabile, il nuovo elemento essenziale per la sopravvivenza dell'organismo umano. I composti invece del cromo 6, cromo esavalente, sono potenti e ossidanti, gli effetti tossici sono probabilmente imputabili a questa caratteristica che lo rende fortemente aggressivo nei confronti dei sistemi biologici, capace di penetrare nelle strutture cellulari. Che lo, eh, lo US, eh, USA, in, in Environmental Project Agency e il Clean Air Act, identifica i componenti del cromo fra i 33 più pericolosi contaminanti, definendoli un grave pericolo per la salute pubblica nell'inquinamento delle aree e delle aree urbane che lo IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, classifica il cromo come cancerogeno nell'uomo, gruppo 1, dagli studi epidemiologici emerge soprattutto un eccesso di tumori broncopolmonari e l'undicesimo report on carcinogens dello USA Department of Health and Human Services classifica i componenti del cromo come causa di tumore al polmone, stomaco e intestino che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella seconda edizione eh, eh, delle guide, eh, linee guida della qualità dell'aria dell'anno 2000 definisce l'albero bronchiale come il principale organo bersaglio dei effetti cancerogeni del cromo. Eh, per abbreviare, diciamo, noi chiediamo quale sia il reale stato della contaminazione della concaternana per quanto riguarda questo inquinante, alla luce del fatto che qui, in questa Aula, adesso stiamo parlando di qualcosa veramente all'avanguardia sotto il punto di vista, diciamo, della, eh, di quello che è la ricerca eh, per quanto riguarda la protezione ambientale e la tutela della salute pubblica. Eh, dato che il cromo, nei fatti, viene misurato tuttora all'interno dell'area urbana, nella sua forma di, eh, diciamo di cromo totale e non ne vengono eh, ricavate la quantità poi infatti, specifica di cromo esavalente, ne abbiamo parlato anche in tavolo di Prefettura quando si è parlato di, degli alimenti nella fattispecie delle insalate e quindi della possibilità di, attu di, di, diciamo, di attuare una nuova forma di monitoraggio eh, diciamo, sviluppata dal dall'Università di New Hampshire che prevede la possibilità di monitorare nell'area urbana la quantità effettiva di cromosavalente quindi dare realmente una, una, uno specchio e soprattutto la domanda che gli poniamo è qual è il reale stato di contaminazione per quanto riguarda l'acqua quindi sia la, le, le falde acquifere inerenti diciamo adiacenti alla discarica di Vocabolo Valle sia dell'acqua del nostro fiume sia per quanto riguarda anche la contaminazione dei suoli e de nella fattispecie degli alimenti quindi, grazie Grazie, consigliere De Luca, prego, assessore allora, come anticipato verbalmente prima so che il consigliere non si offenderà se mi siedo per leggere una, una, una risposta che è piuttosto tecnica e corposa Cerco di sintetizzarla per motivi legati alla tempistica eh, relativa all'assemblea di questa mattina e ovviamente ne fornirò una copia cartacea completa che eh, contiene anche alcuni elementi specificatamente tecnici relativi ai valori che penso possano essere utili. Mi siedo. Allora, in, in merito alla, conta, alla contaminazione della matrice suolo... La matrice suolo superficiale e il suolo profondo sono state caratterizzate nelle seguenti aree ricomprese all'interno del Sinterni-Papigno. Area della discarica valle di competenza di Kast e area a rischio contaminazione passiva di competenza del Comune. Tale area ha riguardato tutti i terreni ricadenti dentro al sito di interesse nazionale, ma esterni alle aree produttive. Per la caratterizzazione dell'area della discarica di valle la TK Asta ha effettuato una campagna di campionamento secondo una maglia 50x50 metri, approvata in sede di conferenza di servizio presso il Ministero dell'Ambiente. ARPA Umbria ha effettuato la validazione dei risultati delle analisi. Per il cromo totale e per il cromo esavalente non si sono registrati superamenti. Nella conferenza dei servizi del 21 maggio 2008 viene verbalizzato che i campioni di terreno che sono stati prelevati dalla TK PAST risultano non contaminati. Si evidenzia comunque che in occasione degli scavi dell'imbocco sud della Galleria tescino sono affiorate acque di falda caratterizzate da una colorazione a forte sospetto di contaminazione. In tale occasione gli enti di controllo hanno effettuato il campionamento e le acque presentavano concentrazioni di cromo esavalente superiore ai valori limite previsti dalla tabella di riferimento. Dei campioni di terreno esaminati, due campioni presentavano superamenti rispetto alle concentrazioni limite del cromo esavalente. ARPA Umbria quindi ha imposto l'esecuzione della messa in sicurezza d'emergenza nel, eh, consistente nell'asportazione dei terreni contaminati. A riguardo della caratterizzazione dell'area a rischio di contaminazione passiva di competenza del Comune di Terni, quindi non ricompresa nelle aree di produzione, eh, si specifica che eh, si tratta di aree private potenzialmente contaminate dalle aree produttive confinanti. Che il Comune ha effettuato la caratterizzazione di tale area in quanto si è sostituito ai privati proprietari dei terreni non responsabili della presunta contaminazione. che I campionamenti dei terreni sono stati effettuati secondo una maglia di 200x200 200 metri, interessando i terreni superficiali e andando a ricercare tra i tanti eh, dati previsti dalla normativa allora vigente in materia di modifica ambientale anche il cromo nei diversi stati di ossidazione. Il piano di caratterizzazione di tale area è stato approvato in conferenza dei servizi convocata sempre dal Ministero. Il Comune ha affidato ad Arpa Umbria i campionamenti e le analisi. Non ci sono stati superamenti riferiti al cromo, ma si sono registrati alcuni altri superamenti dei quali dopo vi fornirò ovviamente la, la specifica. Il Comune ha attuato la messa in sicurezza d'emergenza delle aree ove si sono riscontrati tali superamenti, asportando il terreno contaminato e verificando lo stato di contaminazione del fondo e delle pareti dello scavo. In merito alla contaminazione della matrice acqua superficiale, è stato effettuato e pubblicato uno studio da Arpa Umbria dal titolo «Valutazione dello stato qualitativo dei sedimenti del fiume Nera». Durante il 2009 sono stati campionati i sedimenti dei laghi Aia e Salliberato, alimentati interamente o quasi dal fiume Nera. Per entrambi si sono riscontrati superamenti del cromo totale rispetto ai valori limini. Nel corso del 2010 è stato condotto, congiuntamente da Ispra e Arpa, Umbria, uno studio che ha rappresentato un primo screening delle qualità del fiume Nera nell'area prossima al polo siderurgico, in tre differenti punti di campionamento. Le indagini condotte sono state ecotossicologiche ed ecologiche. I risultati dell'indagine condotta hanno avuto l'obiettivo di effettuare una prima valutazione dello stato di salute del fiume Nera e di proporre un piano di caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiale di Nera, Serre e Tescino, la cui esecuzione è stata affidata dal Ministero a Comune e Past, Il Comune sta provvedendo ad incaricare un ente esterno, dietro suggerimento di Alba Umbria, eh, e ha già preso contatti con il professor Viarengo. Esiste inoltre un protocollo di monitoraggio. Si, si, si riprenota. Poi in merito alla contaminazione della falda acquifera sottostante la discarica di valle, possiamo dire che nell'area oggetto di attenzione sono presenti due distinti corpi acquiferi, uno superficiale ed uno profondo, quello superficiale a circa 15 metri e quello profondo a circa 200 metri. Entrambi i corpi acquiferi sono soggetti a monitoraggio trimestrale da parte della, della TKPAST, PAST, mentre ARPA Umbria annualmente effettua le controanalisi. Nel corso dei controlli sono emersi alcuni superamenti che si distinguono per falda, e per falda superficiale e per falda profonda. Si evidenzia che i superamenti non sono costanti nel tempo e spazialmente risultano distribuiti in maniera differente. La DKA sta commissionata al professor Celico, docente di idrogeologia all'Università di Napoli, lo studio idrogeologico dell'area della riscarica di valle. Sono stati effettuati numerosi campioni nei pozzi privati della zona di Bresciano e non sono emersi superamenti per i diversi analiti esaminati. In particolare, rispetto al quesito dell'interrogazione, il cromo esavalente non è risultato mai presente con concentrazioni superiori ai limiti previsti. A seguito della presenza di stilicidi di acqua all'interno della Galleria Tessino, Arpa Umbria ha effettuato uno studio geochimico delle acque sotterranee. Dallo studio è emerso in maniera sintetica, e ve la dico ma poi c'è in maniera molto più completa, quanto segue. I risultati delle analisi chimiche hanno evidenziato la presenza di numerosi metalli. Le acque campionate nella galleria mostrano quindi un pH fortemente anomalo. Si tratta di acque che si presentano come una soluzione sovrastatora di carbonati di calcio e di magnesio, incompatibili con le condizioni naturali. Il dottor Peruzzi, allo scopo di relazionare la contaminazione riscontrata nelle acque affioranti dalla Galleria Tessino, presenta le diverse tipologie di percolato prodotte all'interno della discarica di vocabolo Valle, distinguendo tre tipi di percolato, il percolato RSU, attualmente raccolto nella discarica RSU, nella vasca della discarica RSU, percolato PAS relativo alla vasca di raccolta dei percolati prodotti in due diversi siti di stoccaggio delle scorie della produzione dell'acciaio e il percolato neo quello relativo al sito di stoccaggio delle scorie in nuovo. L'analisi effettuata ha permesso di stabilire una maggiore correlazione degli silicidi nella galleria con il percolato prodotto dalla discarica di RSU. Tuttavia si evidenziano però dei discostamenti soprattutto per la presenza dei metalli che mostrano affinità con il percolato PAST piuttosto che con il Neo. In merito alla contaminazione da cromo nella matrice aria, così come è riportato anche dal testo dell'interrogazione i monitoraggi effettuati da Arpa Umbria per la matrice aria negli anni 2008 e 2009 hanno riscontrato a terni delle medie annuali pari ai 39 nanogrammi per metro cubo e 36,8 entrambe le medie molto al di sopra delle altre realtà umbre come Perugia, Gubbio e Foligno. Nel 2014 la presenza di cromo rilevata come concentrazione ricercata nella presenza di metalli misurati su filtri di campionamento PM10 ehm, si sta effettuando nella centralina di Carrara e i dati di presenza di cromo ricercata nella deposizione a terra nel mese di luglio hanno mostrato una concentrazione a Prisciano 100 volte superiore a quella riscontrata a Borgo Rivo. Il decreto legislativo 152 fissa un valore obiettivo per arsenico, cadmio, nickel e vanadio, ma per il cromo non esistono limiti di legge, come voi ben sapete. Gli unici valori di riferimento per il cromo sono quelli riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In riferimento a questi ultimi notiamo che quelli riscontrati a Terni sia nel 2008 che nel 2009 sono risultati superiori alle medie caratteristiche delle aree urbane e compresi invece in quelli delle aree industriali. In riferimento al ritenuto dell'interrogazione... Dell cioè che i limiti di legge non possono essere parametro di riferimento di un'amministrazione e di un sindaco e che nonostante quindi non esistano limiti di legge per la presenza di cromo totale nell'area urbana il nostro compito è quello di andare oltre il lassismo e le inadempienze del legislatore italiano, eccetera, eccetera facciamo notare che da un punto di vista sanitario gli studi effettuati e citati nell'interrogazione, quindi gli studi effettuati finora non hanno mai prodotto comunicazioni che profilassero un profilo di rischio eh, igienico sanitario da parte della USL quindi non hanno mai prodotto comunicazioni di allarme per la salute pubblica tarre, eh, tali da indurre la il... salute pubblica ad intervenire in materia c'è tanto di più ovviamente ma... grazie, grazie assessore prego il consigliere De Luca Diciamo, pur apprezzando lo sforzo che, diciamo, eh, non credo che non si sia mai visto una cosa all'interno di questo Consiglio, di questo genere, credo che proprio la tua ultima parte eh, proprio, eh, descrive quella che è la situazione attuale, cioè una, un rimpallo continuo di competenze fra varie istituzioni che nei fatti non si stanno assumendo la responsabilità di attuare di prendersi a carico poi quella che è la salute pubblica dei cittadini. Cioè, è inevitabile che lo studio Sentieri, citato all'interno di quell'interrogazione, eh, quell no, non possiamo prenderci in giro. Chiaramente, quando si parla delle ospedalizzazioni della, del, del periodo che va dal 2003 al 2010... Eh, si parla di un'evidenza a priori con le fonti di, esp di esposizione nel SIN, quindi qualcosa di veramente eh, allarmante sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la matrice aria non sono soddisfatto inoltre di, eh, della risposta riguardante quel nu la nuova possibilità di monitoraggio eh, che, che attualmente è stata diciamo, eh, brevettata. Eh, come avevo più volte avuto occasione di parlare con il direttore dell'ARPA Adriano Rossi, in non possiamo fermarci a questo. A Terni abbiamo una situazione critica e potremmo veramente, affrontandolo senza superstizioni e con metodo scientifico, poter fare veramente l'avanguardia eh, scientifica eh, eh, sotto questo punto di vista a livello mondiale, sia per quanto riguarda questo che per quanto riguarda ad esempio le nanopolveri, provare ad effettuare dei, dei, dei monitoraggi per quello che riguardano le polveri sotto le 2,5%. E per quanto riguarda il cromo io credo che ci siano comunque veramente degli spunti interessanti e quanto prima possibile avere magari la, la, la parte scritta come gentilmente eh, è stato fatto. Grazie.